Poi, ciao oggi siamo su un nuovo server che in realtà non è nuovo esiste da anni ma soltanto che io non ci sono mai entrato però sono riuscito a recuperare l'account e quindi finalmente posso giocare anch'io su questo server evviva il server è jartex network qualche anno fa mi ricordo che l'it delle badwars erano abbastanza no erano davvero molto brutte ma ora le hanno messe a posto ho fatto già una partita mi hanno anche già fatto i complimenti ora vi lascio la clip Ninanananing Oh Ha ha Vabbè E oggi facciamo qualche partita nelle Bedwars Su questo server ci sono anche altre modalità Magari le farò in altri video Ditemi se il server vi piace e Se vorreste appunto altri video Ah ci sono anche i clan qua Bossa saltiamo in una solo E iniziamo a giocare Allora il server è SP Io spero che non ci siano hacker ma da quel che ho visto l'anti-cheat sembra, sembra, fatto bene. Bene, siamo partiti. Qua purtroppo le risorse sono estremamente lente. Ok, venti di ferro, vediamo se riusciamo subito a fare un collegamento. Nessuno attacca, per fortuna, quindi possiamo andare tranquillamente a prendere i diamanti. Lì già si attaccano, mentre il mio vicino va anche lui a prendere i diamanti. Aspettiamo almeno il secondo diamante, almeno abbiamo qualche risorsa in più. Ok, ce l'abbiamo. E mi faccio subito protection e poi attacco. Vabbè no prima bardiamo il letto poi attacchiamo Ci mettiamo anche qualche blocco normale E sarebbe carino riuscire a fare l'armatura di ferro Mamma mia quanto è lento Dai ancora uno Ok ce l'abbiamo Mi faccio anche un piccone così per sicurezza Andiamo dal bianco laggiù Che non ha bardato benissimo ha Solo messo un po' di lana Quindi non dovrebbe essere un problema distruggergli il letto Comunque consigliatemi anche altri server da provare Anche in modalità che non siano le bedwars, eh? Ok, blocchi giusti giusti Ah, non c'è il letto Ma chi gliel'ha rotto? Quindi ho perso tempo Ok, il giallo gli ha rotto il letto Come abbia fatto non lo so Perché il ponte non è neanche finito Bella Fireball, complimenti No, il mio letto Dov'è la base di questo adesso? Non ho neanche bardato il letto l'ho bardato e l'ho perso lo stesso, cioè vedi un po'. Allora pot mi potenzo la spada perché non, eh, non voglio perdere. Ma chi ha? Sharpness questo? Oh, rischiamo qua, ok. Mi faccio la spada di ferro, mi allontano da qui perché è pericoloso. Eh, infatti sta arrivando il grigio, mannaggia quello lì che mi ha rotto il letto. Mi serviva il letto. E dove scappo? Salgo qua su, non posso? Ok, uh... scendiamo. Devo farmi sharpness, quindi devo correre un bel po'. Non si è accorto che me ne sono andato? Va bene, meglio così. Non se ne è accorto, <ride> che imbranato. Speriamo solo non arrivi qualcun altro. Bene, ora ho sei diamanti, quindi posso fare sharpness. Mi faccio anche un east, così, tanto per... E cerchiamo di rompere il letto del grigio, così ci vendichiamo. Del suo affronto, come ha osato sfidarci? Se non sbaglio, ho messo l'handstone. Quindi ci potenziamo. Ci facciamo innanzitutto anche l'ascia, che, che potrebbe servire, e potenziamo anche il piccone. E adesso gli rompiamo il letto, così impara. Allora, geppoliamo per sicurezza. No, comunque ha bardato solo con la lana. Bravo. Tieni, così impari. Brutto farabutto, che non sei altro. Qui chi è che c'è? Il blu? Vediamo se lo shottiamo da qui. Ok, ha due cuori e mezzo. Se facciamo in fretta forse lo uccidiamo. Che mira che ho oggi. Oh. Ok, ho vinto. Ho vinto, giusto. Sì, ho vinto. Posto, bene. Sono il migliore. Avevate qualche dubbio? No, sono il più forte. Non c'è niente da fare. Allora, potremmo farne anche un'altra. Visto che è stata abbastanza veloce questa Non so come sia possibile Perché di solito le mie partite sono lunghissime Ma oh, poi sono tutti degli Steve Oh no c'è quello con la skin Eh sì sono tutti Tutti degli Steve e degli Alex Oh ci picchia Ma quella è Crash Bella sta mappa Allora però dove sono i diamanti Presumo sì sì ok sono lì Allora vediamo gli altri che cosa fanno il rosso mi sa che ci vuole attaccare, quindi non andiamo i diamanti. Le risorse che ci vengono fuori le usiamo per bardare il letto. Sì, tanto prima che arrivi. Dai, è quasi arrivato, gli manca poco. So che può farcela, ho fiducia in lui. Dai che ce la fai, muoviti dai. Non c'è tanto tempo qua. Non abbiamo tempo da perdere. Ce la fassi o no? Oh, ok, ce l'ha fatta Ce l'ha fatta. Ciao bello. Grazie mille per essere passato. Ci vediamo domani. Allora ci facciamo l'armatura e basta perché... Non possiamo fare nient'altro. andiamo da questo. Ah, lui mette la lana. E eh, non ho fatto in tempo a fare le forbici. Mi fai passare, per favore? Mi fai passare, per favore, grazie. E gli rompiamo il letto. Perfetto. Voilà. Aspettiamo che rispondi. Ah no, è già qui. Ciao. Bene. Missione compiuta. Mi faccio le forbici e i blocchi perché voglio prendere i diamanti. Qui laggiù non attacca nessuno per fortuna andiamo a prendere subito i diamanti facciamo sharpness e magari passiamo per il centro prendiamo qualche smeraldo e vediamo se nel mentre qualcuno si collega così lo attacchiamo bene abbiamo 5 diamanti per ora faccio sharpness e poi protection e mi potenzio anche la spada faccio questa qua magari faccio anche un piccone in legno e basta così per adesso Andiamo a prendere il diamante No comunque mi sa che al centro non c'è andato ancora nessuno Però per sicurezza mi faccio un'ascia di legno E ora facciamo anche protection Bene ora andiamo al centro Siamo quasi arrivati speriamo di non cascar giù ma non dovremmo in teoria Ok non c'è nessuno perfetto più smeraldi per noi Già tre smeraldi sei smeraldi Siamo rimasti solo in tre Però le isole sono abbastanza distanti Meglio così, abbiamo 9 smeraldi, facciamo armatura e... E basta, non so che altro fare con gli smeraldi Sì, magari potrei fare la perla, però... Non so Armatura in diamante, ce l'abbiamo Ora un paio di mele, altri blocchi Ma come? È stato velocissimo! Quando sono passato quel ponte non c'era mica Mannaggia, mannaggia Non facciamoci prendere dal panico E scogitiamo un piano, innanzitutto Dov'è la sua base? Ok è di qua dovrai fare questo collegamento qui facciamo così piano cerchiamo di non cascare eccoci ci siamo intanto prendiamo anche altri diamanti male non ci fanno ci colleghiamo nella sua base no non serve a niente non ce l'ha il letto me ne sono accorto adesso vabbè pazienza quindi chi è che ha il letto il pink Sì, il pink ha il letto però facciamo attenzione a questo giallo che secondo me se la vuole prendere con noi uh, Spada in diamante al volo Dai dai, allo spada in di diamante, dovrei ucciderlo Santo cielo Sta scappando Basta, ti levi? Ok, noi siamo in vantaggio Allora, adesso mi faccio un arco Vai giù, vai giù, vai giù, vai giù È morto? Ok, è morto, perfetto Ora abbiamo tutto il tempo per escogitare un piano e sconfiggere il rosa fatto una fortezza beh non importa ci potenziamo al massimo e poi lo attacchiamo tranquillamente con un paio di perle tanto il collegamento per il centro non ce l'ha vuole venire qui vediamo no ok se ne va vorrei evitare che lui tornasse a casa con i diamanti quindi se riuscissimo a farlo cadere no niente si è salvato Farmiamo un po' di smeraldi così facciamo le perle ne abbiamo già 12. Tanto l'ossidiana non ce la può avere a meno che non abbia fatto. a meno che non abbia potenziato il suo generatore per far uscire gli smeraldi. Quindi meglio tenere in considerazione anche questa cosa qui. E per sicurezza ci facciamo il piccone di diamante. Meglio prevenire che curare. Non ho abbastanza oro. E qui il piccone di diamante costa 12 di oro. Ah, il rosa è venuto al centro. Ok, dobbiamo ucciderlo per forza, non possiamo permettere che prenda gli smeraldi. Uh, caspita, è forte Teniamolo un po' distante Ok, è morto, perfetto io non ho le mele d'oro No comunque mi sa che se fatto protection non ce l'ha la forgiatrice Allora ci facciamo l'arco più potente Può servire E io farei solo delle perle E dobbiamo fare il piccone e l'ascia di diamante Non riusciamo quindi le facciamo di ferro Ok va bene va bene Però non ho le mele d'oro E qui l'oro veramente esce molto lentamente Lui vuole prendere gli smeraldi Cosa voglia fare non lo so Ma meglio impedirgli di prenderli Teniamolo lontano con l'arco. Se cascasse di sotto sarebbe ancora meglio. Ok, un'ultima freccia ed è morto. Però è lì che si nasconde. Ho visto che ha delle fireball in mano, quindi meglio non avvicinarsi troppo. Stai pure lì tranquillo. Potrei passare dall'alto, così. Bene, volato giù. Ora proviamo a rompergli il letto. L'unica cosa è che non ho fatto il latte. Quindi spero non abbia le trappole Ma sicuramente almeno una ce l'ha No scherzavo non ha niente Teniamolo ben distante Ok La bardatura non è Ok l'ho presa adesso la trappola Mannaggia Mettiamoci qua su Non ho fatto la fireball così potevo rompere il ponte allora facciamo così Mettiamo questo così lui si diverte con lui E io me ne vado qua Ah, così ha barato il letto. Ha barato il letto in un modo estremamente semplice e banale. Bro, oh, forse vuole dirci qualcosa. Ma il golem che fa il bullo. <ride> È molto divertente. Ciao. Ciao. Ho finito le frecce, Marscarpio. Però devo ucciderlo con la spada. Eh, mi dispiace, amico. Mi dispiace, mi dispiace. Abbiamo vinto anche questa. E siamo dei portenti, ormai siamo troppo forti. Non c'è niente da fare. Dunque possiamo dire che questo video è finito, lasciate tantissimi like, commentate con quello che volete, eh, fate i bravi, noi ci vediamo in un altro video, bello!